L'ospite ce l'abbiamo per parlare di un argomento di cui vi abbiamo accennato con un servizio all'inizio trasmissione, adesso cerchiamo di approfondirlo un po', diamo il buongiorno a Raffaella Sensoli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Raffaella ben trovata, buongiorno. Buongiorno. buongiorno. Allora, prima abbiamo fatto vedere, non il video delle Iene, insomma, non integralmente. Sono, cioè, no, non l'abbiamo proprio fatto neanche sentire, poi immagino che lei lo abbia visto anche perché, insomma, eh, a suo tempo eravate state proprio voi del Movimento 5 Stelle a sollecitare questo problema, come fosse possibile pagare una parte del biglietto per le feste dei 100 giorni con il bonus cultura immagino che il video l'abbia visto che considerazioni ha, fa ha fatto ma eh, allora innanzitutto eh, diciamo così eh, abbiamo avuto conferma ovviamente di quelli che poi sono stati i nostri sospetti quello che avevamo sollevato quello che avevamo chiesto alla regione cioè di controllare l'effettivo corretto utilizzo di questi, di questi fondi, di questo bonus, perché chiaramente un bonus cultura, a netto del fatto che noi non siamo favorevoli in linea generale alla politica dei bonus, ma se proprio questo bonus insomma, ormai comunque era stato stanziato alla disposizione dei giovani, dovrebbe servire ovviamente ad accrescere realmente la cultura dei nostri giovani e non di certo a pagare delle feste che poi si sono rivelate. E alto, non, eh, non di certo eventi culturali. Naturalmente per carità non stiamo a fare i moralisti, non stiamo puntando il dito contro il fatto che dei giovani si vadano a divertire, ma non deve essere fatto con i soldi pubblici. Esatto, forse questa è la questione, io credo infatti che bisogna uscire un po' appunto poi dal giudicare o meno, perché insomma è un servizio televisivo, sappiamo anche insomma quanto insomma poi tutti questi ragazzi possano fare tante altre belle esperienze culturali, sicuramente quella non lo era, quindi probabilmente ora che è stato portato immagino Raffaena anche all'attenzione più nazionale, perché insomma alla fine partendo da Bellaria però ha parlato a tutta Italia che mh, avete insomma pensate di continuare un po' questa vostra battaglia chiedendo alla regione magari ancora di Anche essere perché più la stuporosa. regione che risposta eh, vi esatto, aveva dato? se ve l'aveva già data la risposta mm, no ancora, ancora siamo in attesa quindi mm. poi appena arriverà la risposta faremo ovviamente le nostre valutazioni naturale in questo momento magari eh, ci confronteremo anche con i nostri colleghi delle altre regioni per capire se anche altrove è stata fatta la stessa cosa, eh, se c'è stato un, un non corretto utilizzo di questi fondi. Ripeto, non è, non è una questione moralista, tutti quanti a 18 anni ci siamo andati a divertire in discoteca, poi i problemi legati al divertimento, all'abuso di alcol, eccetera, sono un altro tema. Quello che ci interessa è che questi, questi soldi vengano veramente utilizzati per accrescere il bagaglio culturale dei nostri c'è da dire Raffaella ragazzi. che nell'intervista che poi ha rilasciato Franceschino. o comunque nella parte utilizzata nel servizio delle Iene, lui, anche lui si è un po' stupito di come questa festa potesse essere inserita tra, eh, insomma, tra le categorie mh, per cui è utilizzabile il bonus cultura, forse per un eccesso di eh, abbinamenti, di concerto, cioè, eh, cioè lascia un un po anche questo un po' così, un po' qualche riflessione. Sì. Beh, allora il, il, il problema è un po' nostro sociologico e culturale italiano nel senso che noi siamo il paese delle scamotage insomma tanto voglio dire il famoso fatta la legge trovato l'inganno è un detto tipico italiano purtroppo eh, non deve diventare il bonus cultura l'utilizzo del bonus cultura il fatto che si organizzino delle feste magari perché ci sono esposti due quadri nella sala allora diventa un evento culturale, insomma è ovvio, mh, oltre al solito discorso dei controlli, perché poi è la parola più frequente che viene fuori quando c'è un, un malutilizzo dei fondi pubblici, oltre ai, oltre ai controlli che andrebbero fatti maggiormente, e magari in questo anche il Ministro Franceschini eh, oltre a stupirsi avrebbe potuto un attimo tenere un po' più le redini della situazione, eh, naturalmente c'è tutta una politica da reimpostare sulla, sulla cultura. Dare questi bonus probabilmente poi agevola anche questi scamotage che non devono esistere. Anche perché voi a, a suo tempo quando avete presentato, portato all'attenzione la vicenda avevate sottolineato che invece altri tipologie di acquisti erano eh, preclusi dal, dal bonus. Eh sì, sì, sì, quindi insomma c'è proprio una, una, una mala gestione a livello generale di, di questi bonus, e perciò insomma sarebbe meglio mettere in atto delle, delle misure strutturali a favore della cultura, a favore eh, dei nostri ragazzi piuttosto che, ripeto, questa politica fatta di bonus perché poi si, oggi si parla di cultura, ma gli 80 euro piuttosto che il bonus nascita, piuttosto che altro, sono contentini dati ai cittadini italiani che però non eh, lasciano il tempo che trovano perché poi non risolvono i reali problemi o le, le reali carenze che ci sono all'interno del sistema. La cosa un po' che dispiace è che eh, sollecitato il problema, sollevato il problema in realtà poi ci si ritrova alla fine di questa festa che le cose sono andate esattamente come si poteva ipotizzare nel senso che è una festa di giovani 100 giorni, desiderio di divertirsi, forse bisognerebbe appunto far un po' di prevenzione rispetto a quelle eh, che sì. poi sono le categorie considerate culturali esatto, come si suol ricordiamo dire. Ricordiamo che era proprio sull'evento in questione vi eravate in qualche modo concentrati. Per cui è chiaro, questo eh, parlava sì. della nostra regione, ora è vero che la festa è stata fatta lì ma come diceva lei magari ce ne sono altre 100 in giro per l'Italia per cui insomma quello era l'episodio specifico, dispiace un po' che poi bisognerebbe magari guardarle prima che accadano queste cose quando è possibile farlo. Eh, eh, che sì, dire certo. Raffaella questo immagino lo, che questo voi... lo può fare la forza di governo. Eh, esatto. no? Beh, Noi adesso siamo così, tra coloro che eh. sono sospesi, immagino che però la vostra battaglia a questo punto viene anche rafforzata. Sì, sì, sì, assolutamente, eh, concordo sulla, sulla prevenzione, ripeto, quella va fatta eh, naturalmente da chi in quel momento eh, è al governo, amministra o insomma ha comunque la possibilità di controllare prima che accadano le cose, mettiamola così, questa volta purtroppo ce ne siamo accorti a cose fatte, spero ci serva insomma, da lezione per non ripetere eh, lo sbaglio successivamente, posto che, ripeto, nel caso in cui andasse al governo il Movimento 5 Stelle, perché siamo ancora in questa situazione sospesa a livello nazionale, poi in realtà la nostra idea di investimento sulla cultura è diversa e non fatta da bonus, quindi ci auguriamo proprio di scongiurarli a monte certi episodi.